Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video nel video di oggi ho pensato di realizzare qualcosa che potrebbe tornare utile come idea regalo non soltanto Natale ma anche eh, tutto il resto dell'anno è un progetto molto veloce anche questa volta, molto semplice da realizzare adatto davvero a chiunque partiamo subito con uh, il progetto vi ricordo però prima di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale cliccando qui se ancora non avete fatto ricordatevi di accendere anche la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e niente, direi di partire dunque per realizzare questo progettino ci vuole solamente una cosa che io ho trovato da BBCraft e ora vi mostro dentro il pacchetto ci sono altre cosine che serviranno per i prossimi progettini eh, fai da te, quindi eh, c'è un po' un'anteprima di quello che vedrete prossimamente ma andiamo a vedere cosa c'è dentro dunque iniziamo con il primo pacchettino dove all'interno ci sono questi cerchi di legno e uno spago una corda un trapano manuale questo qui è molto utile mi sono ritrovata molto spesso uh, mentre realizzavo i miei uh, progetti fai da te a sentire la necessità di uh, averne uno Soprattutto perché questo realizza eh, fori molto molto piccoli e in modo molto delicato che con un trapano elettrico, secondo me è impossibile fare. Questo è il trapanino e all'interno ci sono anche due set di punte, vediamo se riesco a far malanni, sì. Queste sono le punte più larghe, più grandi e queste invece sono quelle molto molto piccole, sono quelle micro adattissima appunto per realizzare i progettini fai da te su qualsiasi tipo di materiale che può essere legno, resina, plastica, insomma davvero su tutto il link del sito e di tutti i prodotti che vedete oggi su questo video li trovate giù nell'info box quindi se andate a cliccare vi ritroverete direttamente sulla pagina del sito o sulla pagina specifica del prodotto poi ho preso queste perline bianche luminosissime ed infine, e questo è quello che utilizzeremo oggi, un kit completo per realizzare dei gioielli questo kit è davvero adatto a tutti quanti perché è davvero molto semplice la realizzazione dei gioielli con questo kit. Adesso andiamo ad aprirlo e vedere anche cosa c'è dentro. E potete come idea regalo, eh, appunto, regalare anche direttamente il kit completo. All'interno del kit per gioielli fai-da-te troviamo una scatolina di plastica che contiene appunto tutti i materiali. E niente, io direi di cominciare subito creando il braccialetto, questo kit, appunto, lo trovate su BBCraft, vi ricordo che trovate il link giù nell'info box. BBCraft è un sito eh, molto interessante per chi ama il fai da te, per chi a chi piace la manualità. All'interno si trovano tutti i materiali, gli strumenti ed anche kit per realizzare molti progetti fai da te è adatto sia per i più esperti ma anche per i meno esperti appunto grazie ai kit e soprattutto a tantissimi tantissimi prodotti tra cui scegliere quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata in più per voi ho anche un codice sconto che è selena5 e anche questo lo potete trovare giù nell'info box insieme a tutte le informazioni BBcraft ha anche un programma a cui tutti possono aderire, in cui avete la possibilità di ottenere prodotti gratis creando video di progetti fai da te per loro e anche qui ovviamente se siete interessati trovate il link giù nell'info box. Ok, direi che è ora di cominciare. Il kit è composto da questa scatolina con sezioni separate e ogni sezione contiene appunto diversi materiali all'interno ci sono tre di questi braccialetti qui sono bellissimi perché da un lato hanno uh, il gancetto per la chiusura mentre dall'altro lato hanno sia la catenella per adattare la dimensione eh, del braccialetto e uh, in fondo uh, c'è questo bellissimo uh, cuoricino decorativo i braccialetti appunto sono tre in più all'interno nelle varie sezioni ci sono delle perle colorate delle perline decorative questa è a forma di albero di Natale delle campanelle un babbo Natale un fiore bianco ma all'interno della scatola ci sono altri colori, altri disegni poi ci sono dei ciondoli c'è un arcobaleno la calza di Natale un fiore, un quadrifoglio ed altro ancora e poi ci sono anche delle altre perline che sono color argento tipo una stella oppure una perlina con uh, i brillantini quindi per realizzare il braccialetto è tutto molto semplice bisogna um, semplicemente scegliere le decorazioni che preferiamo io ne voglio realizzare uno per Natale scegliendo le perle rosse e verdi proprio per rimanere in tema natalizio e poi queste decorazioni con i fiocchi e con la calza di Natale mentre come perline direi di utilizzare gli alberelli e le campane e in più eh, tengo a disposizione anche queste perline separatrici in argento per fare un po' di contrasto tra una perlina e l'altra poi deciderò eh, come metterle il montaggio è molto semplice all'estremità del braccialetto proprio dove è posizionato il gancio per chiuderlo è nascosta l'apertura del braccialetto che serve per andare ad inserire appunto le varie perline basta semplicemente svitarlo e inserire le perline secondo l'ordine che preferiamo dunque io direi di cominciare con una perlina rossa una stellina col cappello natalizio, un fiocchetto rosso, una perla verde, una perla argento con i brillantini, le campane rosse, un'altra perla verde, un babbo natale argento, la calza di natale, Una perla rossa, un'altra perla con i brillantini ed infine l'albero di Natale. Molto bene, direi che il risultato mi piace. Ora vado semplicemente a riavvitare il gancio e voilà il braccialetto è terminato il risultato del mio braccialetto è questo come avete visto ci abbiamo impiegato davvero pochissimo direi che è arrivato il momento di provarlo anche indossato è davvero stupendo sono molto molto contenta del risultato finale